arrivati al punto 5 cioè emotional beauty cos'è emotional beauty bene ti faccio immaginare qualcosa immagina di essere in un ambiente bellissimo rilassata stesa su un lettino e arriva una persona che conosce perfettamente il tuo enneatipo, quindi è in grado di fare una serie di cose in linea con questo per esempio un bellissimo massaggio super rilassante con un'aromaterapia specifica e intanto gli hertz musicali perché ti metterai una musica sottofondo vibreranno insieme a te e poi potrai utilizzare dei cristalli e i fiori di Bach sempre studiati per il tuo eniatipo questo è Emotional Beauty per fare tutto questo esistono delle professioniste specializzate in Emotional Beauty che se vorrai io stesso potrò indicarti. E ti aiuterà in una maniera comoda, rilassante, fantastica a mantenere tutti i benefici dell'Eneafit e quindi di abbracciare questa tua bellezza emozionale, questo tuo benessere profondo. Questo è Emotional Beauty.